Voglio a presentare oggi un'estensione uh, di Chrome molto ma molto interessante che si chiama uh, Tab Resize che è proprio adatta per uh, lavorare con Google Meet. Infatti permette di organizzare lo schermo per le lezioni con uh, Google Meet e uh, di vedere mentre presentiamo lo schermo l'ambiente Meet e di tenere, eh, quindi, la classe eh, virtuale sotto eh, controllo. È eh, molto, quindi, facile anche da utilizzare. Andiamo a fare una ricerca di Tab Resize con il nostro eh, browser Chrome. Eh, scriviamo Tab Resize... Eh, e clicchiamo sul primo risultato che otteniamo Tab resize split screen layout facciamo aggiungi ok aggiunge estensione mi aggiunge l'estensione che ho cura di spostare in una posizione strategica qui perché poi mi sarà maggiormente funzionale eh, durante Uh, quindi la uh, navigazione nella classe virtuale, attivo questo tab uh, Resize che tra l'altro è un'applicazione che risponde ai criteri della eh, sicurezza eh, mh, che è stata eh, testata per quanto non sia eh, originaria di Chrome. Eh, Clicco su eh, la prima casella, poi ho, qui mi porta eh, tutti i comandi da tastiera per accedere alle funzionalità del, dell'applicazione, let's go e qui eh, mi si apre proprio la finestra delle opzioni, ho un'opzione 2x2, 2x1 e 1x2 e 1x1, ossia da un lato ho la visualizzazione di Meet dall'altro del browser dei documenti nella prima 2x2. Quella 2x1 eh, mi dà due finestre orizzontali, quella di Meet e quella eh, di, eh, del browser. Quella 1x2, che è forse la più funzionale, eh, eh, mi dà eh, la finestra di Meet e quella del browser. Se eh, comunque eh, clicco su single tab, eh, eh, tab, ho la possibilità di avere il a disposizione la visualizzazione del, eh, anche del desktop. Ho scelto single tab per mostrarvi che è molto eh, funzionale quando decido di ad esempio condividere non il browser ma voglio condividere un documento che è uh, sul desktop da, da mostrare alla classe in, uh, Uh, e per quindi far lezione o um, mostrare, non so, degli esercizi che gli studenti uh, devono fare o per attuare una correzione dei, uh, dei compiti e per condividere, insomma, in generale i documenti. È molto utile questa opzione. Uh, dicevo che, come vedete, ho, ho sotto controllo tutta la classe uh, virtuale e questo uh, mi consente... Eh, eh, anche di eh, reagire meglio agli stimoli che mi vengono dagli studenti e, eh, e quindi seguire di più quanto avviene eh, dentro eh, Meet. Naturalmente posso ricliccare sulla uh, uh, questa fine, questa l'icona dell'estensione dell e a ritornare ad altre eh, visualizzazioni. Ok, ecco questa volta ho il, la finestra, mi da, mi riporta la finestra del, eh, come vedete, del, del browser. Bene, eh, vi saluto, eh, buonasera.